Oggi parliamo di Binance o Binance, non so bene come si pronunci, azienda che gestisce una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute che venerdì scorso ha chiuso i rubinetti perché ha ricevuto un attacco su larga scala da parte di hacker non ben definiti che praticamente hanno f*****o qualcosa come mezzo miliardo in token Sos! A voi se sto soldi. La blockchain di Binance BNB adesso ha ripreso a funzionare, però questo non vuol dire che non ci siano state delle ripercussioni. Perché nonostante che la maggior parte degli asset rubati sia in qualche modo stato recuperato, altri no. Perché per capire che c'è nel dettaglio ci vediamo dopo la sigla. You can They did that. Sui software. Benvenuti e ben Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io, come al solito, sono Valerio e oggi parliamo di Binance e del fatto che qualcosa è andato storto venerdì scorso. Ma prima di cominciare, vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella così da essere sempre aggiornati sugli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram qui sotto, troverete il mio tag. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con quello che è successo venerdì scorso. Dunque, non ci sono molti dettagli sulla natura dell'attacco, ma da quello che sono riuscito a capire un po' qua e un po' là gli hacker sono riusciti in qualche modo a contraffare la Proof of Work. Non sono sicuro che sia questo il motivo che ha potuto permettere il furto di più di mezzo miliardo di dollari di asset. A me pare di capire che è questo. Ovviamente, quando ci saranno degli aggiornamenti e dei chiarimenti vi darò aggiornati. Supponendo che sia questo l'exploit che Yaga sia riuscita a sfruttare, per chi non sapesse cos'è la Proof of Work, è semplicemente quell'algoritmo che permette di mettere una sorta di firma digitale in tutte le transazioni che vengono fatte nella blockchain. Questo algoritmo, che troverete dei dettagli in moltissimi video online, magari ve ne metto qualcuno in descrizione, molti dicono che sia un algoritmo sofisticato, in realtà è un algoritmo del c***o, che ha due caratteristiche. Deve essere difficile da calcolare, ecco perché per calcolare la Proof of Work che l'operazione che viene definita di mining occorre tanto tempo e tratto dell'hardware specializzato come le GPU però deve essere molto semplice da verificare infatti un qualunque programmatore, anche non tanto esperto, potrebbe crearsi in locale la propria blockchain col proprio algoritmo di Proof-of-Work perché è molto semplice tuttavia in linea generale la Proof-of-Work non deve essere mutabile nel tempo cioè una volta che una transazione è stata validata, quella è ora, come vi dicevo, non ci sono dettagli di quello che è successo, si sa solo che è successo e che ha a che fare con la Proof facendo che gli hacker riuscissero a sfruttare un particolare tipo di situazione che sta all'interno della blockchain BNB che ha permesso di lanciare un attacco sulla Gascala e rubare questa quantità di soldi. Binance ovviamente ha risposto e come ha risposto? Prima di tutto ha staccato tutto, non è stato semplice perché i validators si trovano in tanti parti del mondo però è stata fatta per poi riprendere a funzionare ovviamente metteranno dei modi che questo fatto non possa più avvenire e ha rassicurato agli utenti della propria piattaforma che i loro asset non sono stati perduti ancora ci sono dei token che non sono stati recuperati è vero che la maggior parte sono stati recuperati ma c'è una parte che ancora non è stata recuperata per quanto ammonta il valore della parte non recuperata non è ben chiaro. Alcune fonti parlano di ancora di 100 milioni di dollari che non si trovano, però non è chiaro. Ora, la domanda è perché questa piccola parte, comunque piccola e praticamente sono sempre tanti soldi, non è possibile recuperarla? Perché ho detto che questi fondi siano ancora in criptovaluta, magari gli anche li hanno già convertiti in moneta sonante, una volta convertiti il danno è fatto. Tra le opzioni sul modo di agire che Binance sta avvagliando che ne parlerà con tutta la rete di validators è quella di mettere una taglia sugli hacker facendo sì che qualcuno riesca a trovare o gli hacker o addirittura gli, i fondi verrà ricompensato al confino il 10% della somma recuperata. In ogni caso la situazione che affligge e che ha, ha colpito Binance in questi giorni è disastrosa perché qua si parla veramente di milioni e milioni di dollari ovviamente hanno posto rimedi questo non vuol dire che in futuro una cosa di questo tipo non potrà accadere sicuramente non potrà accadere con lo stesso meccanismo perché ormai hanno capito come hanno sfruttato e hanno messo le toppe però come voi ben sapete nessun sistema connesso alla rete è sicuro da attacchi hacker per quanto possa essere fatto bene però comunque le cose capitano e voi? utilizzate Binance? io ho qualche gettone così spero che un giorno crescano ma oh, nulla di serio ma no? no, niente di serio non faccio scambi di criptovalute in maniera seria ho comprato e stanno là cosa ne pensate di questa storia? Scrivetemi nei commenti lasciate un like se questo video vi è piaciuto e come al solito io vi ringrazio per avermi ascoltato ma non perdetevi questi altri video in cui parlo per esempio della GPU in cui spiego come funziona una GPU e perché è utile utilizzarla in contesti in cui vi serve tanta potenza di calcolo tipo il mining delle criptovalute. Però se volete che faccio un video su come funziona il mining, lasciatelo nei commenti. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao, Chilu!